Laver Cup, Federer e Nadal vincono un doppio storico, quel rei, Soc battuti. Nadal barra Federer, fonte, chiocciola balonesi red Twitter. Il lato esibizionistico della Laver Cup si fa da parte. Roger Federer e Rafa Nadal uniscono le forze e giocano il primo doppio da compagni e non da avversari. Le due punte di diamante del team Europa affrontano Jack Socke e Sam Querrey, con in petto la coccarda del team Resto del Mondo. Lo spartito del match è chiaro sin dalle prime battute e vale per entrambe le fazioni. Il servizio è lago della bilancia, con Socke e Federer che inaugurano bene il proprio viaggio in battuta. Molti 15 vengono assorbiti grazie alle volée successive al colpo embrionale. Dopo i primi due game vinti a zero, in risposta si intravedono i primi segnali di match. Vengono spediti al mittente un gran passante di Nadal di dritto ed un paio di brillanti volée griffate Federer, mentre il set vede appaiati due team a quota 3. Nel game successivo. Primo snodo cruciale, Querrey perde la sensibilità con la rete, diventa goffo ed impacciato, perdendo feeling con il tennis di ricamo. Federer, intelligentemente, lo pizzica ripetutamente e l'americano commette errori elementari, compreso quello che regala il break alla premiata coppia. Il set sembra sorridere a quest'ultimi, ma che è da soffrire. Nell'ottavo game, succede di tutto. Soc risponde molto bene e tiene egregiamente lo scambio da fondo con Nadal, mentre Federer alterna prodezze, stop volle in magica che accarezza il terreno e muore, ad errori, clamoroso liscio a rete, con l'elvetico che manca l'impatto con la pallina. I due salgono 30-40, ma vengono trasportati ai vantaggi. Qui conquistano altre tre occasioni, senza riuscire a ricucire lo strappo. Il set scivola via, verso l'Europa. Nadal Federer, fonte, chiocciola Avengers Twitter. Il secondo parziale è di tutt'altra stoffa. Il resto del mondo prende campo, fiducia e sale per qualità di colpi. In particolare, Sock scala le marce e mette in mostra le superbe qualità di doppista. Il nativo di Lincoln cambia i connotati al set nel quattro grado game, dominando da fondo e sottorete. A 15, break, con quel re che sciorina un paio di colpi da fenomeno, compreso un diagonale stretto di dritto. I due fenomeni lasciano un po' andare la mano, mentre So continua nel suo show personale. Che prevede, in scaletta, anche una volée controllata da stropicciarsi gli occhi. Arriva il secondo break, che consegna un 6-1 pesante nelle mani degli statunitensi. Quer Ray barra Sock Fonte, chiocciola la Twitter. Il super tee break del terzo set, 10 punti, non ha storia. L'Europa vola subito sul doppio mini break grazie ad un doppio fallo di Sock. I due protagonisti vanno sotto 8-1, recuperano un mini-break, ma prestano il fianco con il punteggio di 10-5. Sock 6-4-1-6-10-5.